Buongiorno a tutti, sono Calvani Elsa, candidata del Movimento 5 Stelle per le Provinciali. Sono un'insegnante di tedesco di ruolo nella scuola secondaria di primo grado. Vivo a Rovereto da diversi anni. Vengo da Urbino, nelle Marche, dove mi sono laureata nel 1991 in lingue e letteratura straniere. Ho trascorso alcuni anni in Germania dove ho potuto approfondire i miei studi di lingua e entrare in contatto con un'altra realtà culturale e politica, sono entrata nel movimento due anni fa. Sono entrata perché cambiare si può e si deve, sia nel Trentino che in Italia. Sono convinta che mettersi in gioco per una giusta causa sia necessario e si deve fare. Citando Bertolt Brecht il peggiore analfabeta è l'analfabeta politico, cioè chi non si interessa agli avvenimenti politici, perché solo attraverso l'impegno si può tornare ad essere cittadini attivi e protagonisti delle scelte. Pertanto io, come tante altre persone del Movimento 5 Stelle, ci mettiamo al servizio di tutti i cittadini per far sentire la vostra voce, quella... Voce che la politica non ascolta più da tanto tempo e insieme costruire un futuro migliore per noi e per i nostri ragazzi. Grazie per la vostra attenzione.